Ciao a tutti quanti, Giuseppe Cicorella, JC Group Holding, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America. Un mio sincero augurio di buon Natale e buone feste, salute e prosperità ed un grande consiglio. Un grande consiglio da chi negli ultimi 4 anni non ha potuto passare il proprio Natale con la propria famiglia. State insieme alla vostra famiglia. Avete i genitori? Godeteveli. Avete fratelli e sorelle? State insieme a loro. State uniti. Perché quando starete lontani da loro vi mancheranno, ve lo garantisco. State insieme alla vostra famiglia, è il regalo più grande che potete fare a loro e a voi stessi. Giuseppe Cicorella, alla prossima.